Got beats that thing. Yeah, yeah. Che lo che è. Tranquillo. Gay gay black. Gay con... tanga. Gay yeah. tanga. Yeah. M'è un problema, No. Si muove e fa m'è. Ma un bel debaule. Buon Ci siamo visti subito amici. Becchiamoci in serata, che scambiamo due versi. Che ne dici? Dimmi che ne pensi Arrivederci e ci vediamo più tardi Passano le ore, passano i minuti calcolando il modo come posso conquistarti I miei pensieri, mia devo farti Per come mi guardi non so come la pensi Vorrei toccarti, mi dici solo amici Mi dici che a te piace uno con gli occhi azzurri Tocco i tasti, ti piace la melodia Potrei giurarci qualcosa qua viene fuori tra te e me potrebbe nascere qualcosa che ah, ah ah non si sa Però mi sa che qua Cupido ha azzeccato per questa sera già ho l'appuntamento Ci siamo visti subito amici, becchiamoci in serata che scambiamo due versi Che ne dici? Dimmi che ne pensi?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 Pariamo, parliamo piano piano Ci provo non ci siamo come non ci conosciamo Confidenza non l'abbiamo Aspetta un te amo Mi piace e ti piaccio quindi mamma dimmi cosa facciamo Tra me e te potrebbe nascere qualcosa di a ah, di speciale E sai con me, se stai con me non ti lascio più andare Ci siamo visti subito amici Vecchiamoci in serata che scambiamo due versi che ne dici, dimmi che ne pensi, arrivederci e ci vediamo più tardi Ci siamo visti, subito amici, becchiamoci in serata che scambiamo due versi Che ne dici, dimmi che ne pensi, arrivederci e ci vediamo più tardi ah, J.K. Vladetelao, yeah. Latanna Studio, ah. Riccardo è la vaina, yeah. tu sai, e los muchachos Ledman, del barrio, che non se, que no se maná, diga mana, e triplo, maná, maná, desde SPM. Ajá, adiciona, Tato la vaina, Y, maná, y Mr. tutta Ya. SPM, lo de lo lo Y e no se diga la